Carissimi, la curiosità di oggi è veramente il top. Il top. Eh, avete visto dal titolo, che fine ha fatto Maria Maddalena? No, no, non dovete pensare che è l'ennesima boiata scandalistica, sapete che il nostro canale va sui testi e non, non, non, non vuole seguire certe, certe mode del tempo recente, passato. Eh, dopo la sigla.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 contrassegnato alle nostre giornate alle nostre serate davanti al cinema davanti alla televisione nei cinema eh, con romanzi di dubbia, pro, di, di dubbia storicità di dubbia provenienza tutto legittimo perché i romanzieri sono liberi di fare arte come meglio credono però purtroppo molte di queste leggende sono diventate patrimonio comune di chi ovviamente è cristiano e ha subito diciamo un po' di tristezza dall'idea malsana, blasfema, che Maria Maddalena sia stata la sposa di Cristo eh, e poi non voglio neanche ripetere tutte le varie blasfemie che si sono sentite in questi ultimi decenni, però eh, dal, visto che noi abbiamo un canale di ricerca, un canale di, di teologico, abbiamo voluto darvi questa novità, insomma, che poi non è una novità perché è roba di 1800-1700 anni fa. Maria Maddalena, da non confondersi con Maria di Betania, e forse nemmeno da confondersi con colei che, essendo peccatrice, ha avuto i piedi a Gesù, è stata la testimone della risurrezione. In più, noi sappiamo dal Vangelo che è stata liberata da sette demoni, quindi divenne una delle discepoli più accreditate, l'Apostola degli Apostoli, viene definita addirittura dai cristiani, giustamente perché è colei che portò, insieme ad altre pie donne le zie di Gesù e quant'altro l'annuncio agli apostoli della risurrezione essendo state loro testimone dell'incontro con il risorto la Maddalena nel Vangelo di Giovanni è anche quella che lo scambia per il custode del Pardesse l'altra figura messianica che insieme al Messia figlio di Davide avrebbe dovuto, così come succederà alla fine dei tempi, in questo regime consolare portare l'ingresso, diciamo, dei, dei salvati tra virgolette, dei, dei redenti dentro il Pardesse, cioè dentro il paradiso. Quindi è una figura piuttosto importante. Noi abbiamo una documentazione storica, storica nel senso che il testo è storico, però chiaramente anche lì ci sono eh, varie narratologie, probabilmente leggende, del fatto che la Maddalena rimase in cara di Israele. Quindi mi dispiace per i francesi, mi dispiace per chi scrive romanzi, perché nel trattato di haggigan al foglio 4b, e eh, guardate che la Maddalena... Ci sapeva che era cristiana, era discepola di Yeshua Nozri, eh, tanti tanti, io vedo in certi siti strani, certi video particolarmente dissacranti, eh, mettono all'agogna i testi del Talmud dicendo che sono blasfemi, però si vede che hanno letto qualche miscellanea di persone poco informate, perché se leggessero il testo quotidianamente, come noi, il nostro staff, facciamo, eh, probabilmente si sarebbero accorti di una presenza importante della Maddalena. E adesso vi faccio vedere questo frammento. Guardate bene perché qui è scritto esattamente quello che adesso vi dico. Ecco, come avete visto, eh, la Maddalena è citata tre volte, e... solo che viene scambiata ehm, non tanto Magdala dal toponimo, no? Cioè di Magdala, il paese, no? che noi conosciamo eh, in Galil, ma come la pettinatrice. Quindi il primo dato che viene da Israele, i testimoni che ebbero a che fare con lei e con le storie raccontate su di lei, ripeto, cristiana, che ha finito i suoi giorni in Erez Israel, la definiscono Maria la, mh, quella che faceva crescere i capelli, cioè noi potremmo dire oggi noi la parrucchiera. Viene scambiata anche con Maria la nutrice, era un servizio importantissimo quando non c'erano i lati artificiali, perché era quella che dava la vita, dava il latte ai bambini che nascevano di famiglie di alto lignaggio. Perché vi dico questo? Perché in quel testo che vi ho fatto vedere prima, l'angelo della morte dà il comando a un suo emissario di andare a prendere Maria Maddalena perché deve morire, e, e non è una punizione, è proprio il fatto che lei ormai ha raggiunto i suoi anni, quindi era di età avanzata molto probabilmente. Cosa fa l'emissario dell'angelo della morte secondo il testo che vi ho mh, proposto poc'anzi? Si rifiuta e va a prendere un'altra Miriam, Miriam Magdalà, ma è la nutrice. Quindi Maria Maddalena, la pettinatrice, quella che dovrebbe essere la nostra Maria Maddalena, non muore, non viene uccisa, non viene portata via in cielo. Quando l'angelo della morte si accorge dello scambio, eh, se la prende col suo emissario e dice, scusa ma hai scambiato persona? E l'angelo dice, eh, d'accordo, però alla fine eh, il mio errore può essere... Rimediato da Dio, aggiungendo degli anni che sono mancati nel computo della vita di questa donna che io erroneamente, tra virgolette, ho preso, dandogli magari un grande studioso, un grande zadiq. Ma quella là, Maria la Pettinatrice, l'ho risparmiata. Ora, al di là della leggenda, al di là del dialogo di de questo midrash, al di là di tutto quello che volete, però ci sono tre dati incontrovertibili. Primo, Maria Maddalena. Si sapeva che era discepola di Gesù, ma non è assolutamente infangata, anzi viene protetta da questo racconto. Quindi era una figura cara al popolo. Al di là delle chiacchiere su di lei, sulle, per la morte, eh, parlo della morte, non di altre cose strane, che solo in ambito cristiano vengono dette, non in ambito ebraico, leggete, Hagigah, 4: foglio B, che ve l'ho riportato prima. Il secondo, dato. Il secondo dato è che lei viveva in Israele. Lei ha finito la sua vita in Israele e aveva una certa età, perché era arrivata al limite dell'età che Dio aveva stabilito su di lei. E poi c'è stato questo scambio di persona. Terzo, lo scambio di persona è vero fino a un certo punto, molto probabilmente, perché è passata la tradizione ebraica Maria Magdalena, Magdalà, in questo gioco di parole che in aramaico viene bene, come colei che era una nutrice, Oppure quella che faceva crescere i capelli comunque aveva un mestiere, diciamo, piuttosto importante per la civiltà dell'epoca, e quindi non si capisce quale fosse realmente tra le due Maria Maddalena. Ma in ogni caso, in ogni caso, viene vista in ambito assolutamente positivo. Quindi che fine ha fatto Maria Maddalena? Maria Maddalena ha, secondo il testo che gli ho proposto, finita la sua vita in pace, in serenità in grande considerazione da parte dei suoi correligionari che non l'hanno assolutamente perseguitata anzi gli angeli l'hanno protetta per il fatto di, del fatto acclarato che lei è stata una discepola di cristo l'apostola degli apostoli bene spero che questa testimonianza eh, del talmud scritta antichissima antichissima perché sono mi del tra, tra il secondo terzo quarto e quinto secolo quindi e vi possa essere stato di aiuto, vi possa avere edificato. Quindi quando vedrete la Maria Maddalena che gira per la Provenza, fate un sorriso e dite studiate di più invece di raccontare frottole. Poi gli artisti possono fare e devono fare quello che vogliono. L'importante è che noi non ci crediamo. Ciao, e alla prossima.